1940 i nazisti recingono con un muro il ghetto di Varsavia 1977 Torino Carlo Casalegno ferito gravemente dalle brigate rosse 1899 nasce Carlo Rosselli commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo direttore di famiglia cristiana Oggi vi parlo del mantovano volante Tazio Nuvolari.